Salve a tutti ragazzi, sono S2004, benvenuti in questo nuovo video. C'è Madamarco che è morto, frizzato qui nell'aria, anche se eh. il server non sta raggando che okay, è tornato. Ciao, sei vivo? No, sono un po' morto, però vabbè. Allora, dobbiamo farvi vedere le novità. Allora, intanto, credo che adesso vi metterò una clip. Vi faccio vedere tutte le cose che mi sono dimenticato, cioè che nello scorso video non si sono sentite. Ragazzi, stavo per morire, avevo un cuore. però ho guardato un po' la visto ho intravisto uno dei miei legni preferiti. ora che abbiamo formato 4 stack credo che valeva benissimo non è stato poi così inutile andare qui ho detto boh non c'è un cavolo di niente però adesso abbiamo trovato questo potremmo trovare le sweet berries ragazzi ho trovato la volpe magari riesco ad avvicinarmi senza che scappi Non mi ricordo più se Guarda che carina La volpe Ciao Ecco non doveva alzarmi Ora scappano tutti Va bene Prendiamoci anche la pietra moschiata Che è utilissima Ah, ecco questa qui comunque è la tattica che io uso per eh, distruggere questi alberi credo che usino un po' tutti È quella di farsi una scala Ma la uso anche per la dark hop Io salgo a scaletta Ok abbiamo preso quasi 4 stack Ne direi prendiamo solo più Ancora questo stack finiamo solo più questo stack qui allora stavo dicendo oh. uccidiamo sti mostri ah tra l'altro ho finito l'armatura e non ho più niente adesso addosso questa è la casa di Madame, cioè di madamarco di red harper che allora ora che ho liberato la zona voi non avete visto niente, guardiamo come è venuta a casa sua. Allora, qui tra l'altro c'è il nuovo blocco che non serve a niente, e lui l'ha messo. Perché, boh, chissà cosa stava pensando. Non ha visto il mio video, forse. E va bene. E fatta così, se vi interessa. Credo che il video finisca qui Tra l'altro il 24 è il compleanno del mio canale Che non è proprio il 24 perché il 24 è quando ho iniziato Ok devo togliere sta roba perché mi dà un po' fastidio Il 24 è quando ho iniziato a fare i video In realtà il compleanno del mio canale sarebbe il 17 aprile E io mi sono allontanato ma sto creeper ha deciso di morire lo stesso Ah, il compleanno del mio canale non è proprio il 24, ma è il 17 aprile quando io ho creato il canale. Ma il 17 aprile io ho creato il canale che non volevo ancora fare i video su YouTube. Ed era più un canale così, soltanto per avere le iscrizioni. Cioè per iscriversi. E vabbè. comunque noi festeggeremo soltanto il giorno in cui è l'effettivo compleanno del canale comunque ancora altre cose il 24 ci sarà un vlog poi presto ci av stiamo av cioè ci avvicineremo ai, ai 50 iscritti e non ho ancora pensato cosa fare per i 50 iscritti e quindi boh Spero di farmi venire in mente qualcosa al più presto, Se finisco di mettere in ordine. Il video finisce qui, stavo dicendo mi serve del cibo, quindi ciao, ho deciso di tenerlo perché avevo eliminato già il video e quindi non potevo più rieditarlo, e qualcuno mi ha spaccato qui e quel qualcuno è Madame Arco ne sono certo. Ah ecco poi se vedete che ho 11 esperienze perché ho incantato delle cose Lui mi vuole picchiare perché è una persona crudele Poi altre cose che ho fatto Allora in questo episodio volevo costruire un mob spawner Ma prima cosa che ha ah, la, la zappa Ah in più ho un arco con potenza 4 adesso Ah poi cos'altro ho fatto ho messo efficienza 3 sull'ascia e sul, non mi ricordo cos'altro ho fatto, ah ho anche, eh, cioè ho anche fatto tutte queste cose qua, perché ho ucciso un po' di mucche, allora innanzitutto prendiamo un po' di, ehm, di pietra, Ah ecco stavo dicendo prima vi metterò adesso poi una clip dove vi rispiego tutte le cose che ho perso nello scorso episodio. Allora innanzitutto dove metteremo il nostro mob spawner credo? Facciamolo lontano perché sennò poi fa troppo rumore. Ho preso io la cobblestone. La prendi in tanta, di tanto ne serve sempre un botto. Pensate, tanto. E la mettiamo qua. Non so se nella 1.14 funziona ancora. Comunque, mettiamola qua. Il buco facciamo deve sempre... Ma te lo guardi te il tutorial. Non ho bisogno di tutorial. No, allora, noi non facciamo quello che si sfrutta il danno da caduta e vi spiego perché. C'è quello in cui si sfrutta il danno da caduta ma che è buono, ma l'unico problema è che... Non è il magma block No, non abbiamo bisogno. L'unico problema di quello che sfrutta il danno da caduta è che. Non si vende nell'esperienza. No, non quello è che. Eh, devi usare. C'è anche quello, però devi usare molta più cobblestone. E ma come lo vorresti fare la Questo mob spawner? Ma se sto un secondo. Così? vabbè. Ah, innanzitutto. Non c'è caso che facciamo tutto questo per adesso. Cioè l'età sì, c'è il caso. Però facciamo 1, 2, 3, 4. Allora ragazzi, ho finito di costruire il... Eh, mob spawner e questo è come ho dovuto finire allora innanzitutto non sfrutta il danno da cadute, dopo vi spiego perché allora mi raccomando fate sempre alto uno in più e aggiungete le botole perché i mob da un aggiornamento che non mi ricordo quale eh, non cadono più nell'acqua da soli e quindi bisogna mettere le botole perché loro le considerano come blocco pieno e quindi ci cadono dentro poi trampo i trampo inizieranno a spawnare cade, E si butta giù come faccio io Cade qualche secondo, Cade qui e finisce nella lava E arrivederci okay. E tutti quanti i mob, mob Ecco Tutti quanti i loot I cosi cadono qua dentro Oh Prima mob in diretta Hai sentito qualcosa? Se ci sono zombie Vabbè io mi ammazzo ciao. Ah ma manca un secchio di lava. Aspetta un attimo. Eh, se vi faccio vedere l'altra cosa. Perché comunque poi da lì non si può più uscire. Ah, così è come si vede da fuori. È un po' brutto, ma vabbè. Poi magari proveremo a, a mascherarlo in qualche modo. Ah, ecco, tra l'altro bisogna togliere quel coso lì che avevamo lasciato. Quello l'ha fatto male Marco però. Vogliamo toglierlo perché non serve più. Ah, qui c'è cioè questo posto qua, da qui noi possiamo scendere. Venire qua, qualcosa è bruciato. Ecco, ci sono già dei... Ma tu non sai quanta roba sta già cadendo? Vengo a vedere se trovo il buco. E eh, vabbè, c'è già piena di roba qua dentro. Poi puoi fare anche l'esperienza se li picchi. Guarda quanta roba c'è già Ah, ah vabbè chi poi ci sono anche delle nostre cose che abbiamo per fatto cadere Del... ma ah, che ne so perché c'è del loro Magari rispondo una strega a caso Allora ah, scusate avevo interrotto un attimo la registrazione ma da Marco ha chiuso qui No Ma che cavolo hai fatto? niente mi sono solamente incastrato aiuto ah poi magari faremo qualcosa anche qua ma adesso non c'ho voglia comunque adesso che vi ho spiegato come funzionano i mob spawner questi inizieranno a farci un bel po' di materiali e va bene ah poi comunque credo Credo che miglioreremo questa farm qua Perché non funziona Cioè non che non funziona eh, Perché è così brutta Allora ragazzi il video finisce qui eh, Madame Marco sta volando eh, Stai ancora volando e eh, vabbè, ciao!